Mettiamo appunto un altro tassello dell'iniziativa e dell'impegno della CISL rivolto al disagio delle persone. Quello dello sportello lavoro è il tentativo di dare una risposta ai disoccupati, agli inoccupati, ai giovani eh, che è terminata la, la fase di formazione si ritrovano a fronteggiare il, eh, la prospettiva dell'occupazione. Lo sportello nasce in collaborazione con una delle più importanti e dinamiche agenzie per il lavoro, un'agenzia di formazione che è Formamentis. E appunto mettiamo a disposizione intanto eh, su Salerno e su Nocera, ma poi nei prossimi mesi punteremo anche a sviluppare un'altra presenza a sud della provincia, nel tentativo di intercettare questi bisogni e metterli in connessione con le prospettive eh, di lavoro. Ovviamente eh, il tentativo nostro eh, è ambizioso eh, complicato... Perché Il presupposto è che eh, la ripresa economica attecchisca anche nella provincia eh, di Salerno. Quindi noi ci predisponiamo, in rapporto con Formamentis, a offrire competenze, professionalità, eh, volontà eh, appunto, dei giovani, dei disoccupati, degli inoccupati, di chi in questi anni è stato espulso dai cicli produttivi dalle aziende. Però il presupposto, e quindi continuerà la nostra battaglia, perché lo sviluppo economico in provincia eh, di Salerno produca risultati in termini occupazionali per agevolare questo percorso di eh, incrocio tra offerta e domanda di lavoro.